Successo. A modo mio, io ho puntato sempre dritto alla vittoria. Oh, oh, la... Così mia madre mi convinse a lasciar uh, Con la mano da tempo. E così io. Uh. Tuo padre mi raccontava che un giorno aveva chiuso in una valigia come questa tutto il mestiere che faceva a Montesilvano. Un pettine uno spazzola e via, era partito, verso New York, dove lo aspettava suo fratello. Se la sposerai, lo sai che cosa accadrà. Lei ti annebbiava la mente prima ancora di parlare. Era come un proiettile che ti colpisce prima che tu ne senta il suono. Daranno la colpa a te. Oh, ci disse, Alle vostre nome, Rat Pack. Il Rat Pack era in tour e Dean lasciò Frank nei guai. Tu, tu che salivi sul palco col succo di mela. Tu, tu che, che bevi Coca Cola con le amanti. La tua salute la devi sepolta con tuo figlio. Se riesci a far ridere una donna, le puoi far fare qualsiasi cosa. I tuoi amici giornalisti. Vabbè, ve la dicono. Fino a una settimana fa eri la santa e adesso sei la nemica della love story del secolo. Io e Anna siamo la coppia perfetta. Se sapessero quante volte mi dici che sono brutto. Dolly in una recente intervista disse... Quando era meno alto di una sedia, lo vestivo come un damerino. Volevo diventasse un gentiluomo.